Clarissa Marchese e la proposta indecente di un regista italiano, i dettagli a Domenica Live Domenica Live, Clarissa Marchese racconta delle avances ricevute da un regista italiano. Clarissa Marchese è tornata in tv. A Domenica Live l'extronista di Uomini e Donne ha raccontato nuovamente del regista che ha provato a molestarla qualche anno fa. La fidanzata di Federico Gregucci l'ha confessato qualche giorno fa alle Iene ma Barbara D'Urso ha voluto spiegare bene le dinamiche di quanto accaduto qualche anno fa. Clarissa ha puntualizzato di non poter fare al momento il nome del regista incriminato. Ma che si tratta di uno degli artisti più citati del momento. La marchese ha poi spiegato che la vicenda risale al 2015 quando, dopo aver vinto Miss Italia 2014, ha tentato la carriera di attrice. Ha dunque cominciato a studiare recitazione e ha conosciuto questo regista che le ha dispensato alcune lezioni private. La siciliana è stata invitata nella Casa dell'Uomo, dove ha avuto degli insegnamenti cinematografici. Clarissa, come raccontato nel salotto di Canale 5, era stata accompagnata da una persona che però, vista la durata delle lezioni, è stata costretta ad allontanarsi. Clarissa Marchese a domenica live per lanciare un messaggio importante. Questo regista mi ha dato delle lezioni di recitazione che duravano parecchio, almeno quattro ore. Per questo ho invitato il mio accompagnatore ad andare via e a lasciarmi sola nella casa studio dell'uomo ha spiegato Clarissa. Che, dopo la lezione. È stata invitata dal cineasta a spogliarsi completamente. Mi ha detto che con la mia avvenenza ero adatta al ruolo della bellona, dell'amante mi ha chiesto di spogliarmi ha confidato la marchese. Che, come rivelato in diretta tv, è rimasta scioccata dalla naturalezza con la quale il regista le ha fatto questa proposta. Proposta assolutamente rifiutata dalla ragazza che, nonostante l'increscioso inconveniente, il giorno dopo si è ripresentata alle elezioni del regista. A fine giornata, però, è arrivata la stessa richiesta, è bastato questo ad allontanare per sempre Clarissa da quell'uomo che, tra le tante cose, le parlava addirittura della moglie. Clarissa e la proposta indecente, perché ha deciso di raccontare tutto solo oggi. All'epoca mi vergognavo di dirlo. Non ho sporto denuncia perché lui non mi ha mai toccato ha puntualizzato Clarissa Marchese che dallo studio di Domenica Live ha lanciato un invito a tutte le donne, non scendete mai a compromessi, ne va della vostra dignità.